vogliamo passare alla parola di Dio perché vogliamo parlare questa mattina di tempi e opportunità è una parola molto importante siamo nell'anno dell'intimità quando abbiamo iniziato quest'anno abbiamo detto il verso che ci deve guidare quest'anno è Geremia 33.3 che dice invocami e io ti risponderò e ti mostrerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci e quindi abbiamo detto questo è l'anno in cui noi dobbiamo cercare di più il Signore è l'anno in cui dobbiamo cercare la faccia di Dio? E questo è l'anno in cui Dio ci parla, ci parlerà e continuerà a parlarci e ci risponderà. Amen. Però dobbiamo anche comprendere i tempi e le opportunità di Dio. Vogliamo leggere Efesini capitolo 5 dal verso 14 al verso 17? Perciò la scrittura dice, risvegliati o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti ma intendete quale sia la volontà del Signore Amen. dobbiamo intendere e comprendere quale sia la volontà del Signore perché i giorni sono malvagi e noi dobbiamo riscattare il tempo ovvero dobbiamo usare ogni opportunità che Dio ci sta mettendo davanti in questo tempo perché? perché Dio si muove in dei tempi speciali e dei tempi specifici che ha preparato da Lui stesso la parola italiana che noi traduciamo come tempo, in realtà eh, in greco esiste come due termini, uno è kairos e uno è crono, ed esiste una differenza praticamente fra questi due termini, il cronos rappresenta il tempo eh, dell'orologio, il tempo numerico, mentre il kairos rappresenta un tempo in termini di qualità, per esempio, nessuno conosce il giorno, il tempo del ritorno del Signore e lei ha usato il termine cronos, cioè nessuno conosce la data in cui il Signore Gesù ritornerà. Però noi possiamo dire che quest'anno siamo nell'anno dell'intimità. Il tempo di quest'anno è il cronos dell'intimità. Ed è importante capire questo perché Dio si muove in dei tempi specifici e all'interno di questi tempi specifici Lui ti dà delle opportunità e se tu perdi queste opportunità perdi la tua benedizione è un po' come un agricoltore sapete l'agricoltore pianta un seme in un campo lavora il campo, lo annaffia pianta un seme e un giorno arriva il tempo della raccolta e questo tempo della raccolta è un cronos lui deve fare la raccolta in quel periodo non lo può fare né prima perché magari i frutti sono acerbi, non sono buoni non lo può fare neanche dopo perché non sono buoni diventano immangiabili e quindi li devi fare nel tempo opportuno se passa quel tempo perde la sua opportunità e noi non vogliamo perdere opportunità quelle opportunità che Dio ci mette davanti ma vogliamo entrare nel tempo di Dio per prenderci le benedizioni che Dio ha preparato per noi Amen. e anche in questi tempi di crisi molti dicono c'è tempi di crisi ci sono problemi, ci sono difficoltà però ricordiamoci che nella Bibbia in tutti i tempi di crisi Dio ha sempre provveduto ha provveduto ad esempio per la vedova a Serepta ha provveduto per tante persone per la Shunamita e durante il tempo addirittura di Acab in cui il cielo fu chiuso un uomo che era un servo di Acab provvede per 50 profeti li nascose durante un tempo di persecuzione e gli provvide il pane Dio ha sempre provveduto per i suoi figli e se tu rimani vicino al Signore, qualunque sia il tempo che il mondo sta vivendo, quel tempo non riguarda te, tu vivi in un altro tempo, tu vivi in un altro momento, vivi in un'altra opportunità, per gli altri c'è crisi e per te c'è benedizione, perché tu sei nel cuore di Dio, sei nel tempo di Dio e nelle nostre vite esiste un tempo per ogni cosa, dice Ecclesiaste capitolo 3 dal verso 1 al verso 8 per tutto, per ogni cosa c'è il suo tempo c'è un tempo per ogni situazione sotto il cielo un tempo per nascere e un tempo per morire un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è stato piantato un tempo per uccidere e un tempo per guarire un tempo per demolire e un tempo per costruire un tempo per piangere e un tempo per ridere un tempo per far cordoglio è un tempo per ballare. Un tempo per gettare via le pietre e un tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttare via. Un tempo per strappare, un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare un tempo per la guerra e un tempo per la pace per ogni cosa c'è un suo tempo e Dio vuole che noi comprendiamo il tempo nel quale noi ci troviamo come persona perché se comprendiamo questo tempo allora possiamo avanzare ma se non lo comprendiamo se arriva il tempo di Dio e noi non facciamo quello che dobbiamo fare allora la nostra opportunità la nostra benedizione se ne andrà via, passerà e avremo problemi sapete un giorno c'era guerra in Israele era il tempo dice la Bibbia in cui i re andavano a fare la guerra esistevano dei tempi in cui i re andavano a fare la guerra però in questo tempo Davide non andò a fare la guerra è stato a casa sua a riposarsi e mentre si stava riposando si è affacciato al balcone e vide una donna e quel tempo lui sbagliò perché era tempo di fare la guerra invece di fare la guerra lui fece il suo riposo e commise omicidio commise adulterio e perse anche un figlio tutto questo perché nel tempo della guerra lui stava facendo un'altra cosa aveva perso la sua benedizione anzi aveva preso tanti e tanti e tanti problemi e state capendo perché è importante comprendere il tempo di Dio la Bibbia ci parla del re Giosia il re Giosia era un re molto importante pensate che quando c'era Geroboamo, fu profetizzato a Geroboamo che sarebbe nato un re il cui nome era Giosia il quale avrebbe abbattuto gli altari pagani che Geroboamo stava costruendo e passarono cinque generazioni e arrivò questo re Giosia e Giosia nel cuore cercava Dio amava Dio e iniziarono a insegnare la parola di Dio nel regno distrusse tutti gli altari pagani così come era stato profetizzato ed era il tempo di far tornare il popolo a Dio quindi iniziarono a insegnare la parola di Dio però cosa successe? ci fu una guerra e questa guerra era fra Egitto e Siria e lui si mise in questa guerra che Dio non gli aveva comandato di fare e mentre stava in questa guerra morì un uomo scelto da Dio, unto da Dio, un servo di Dio, ma si era messo a fare una cosa che Dio non aveva chiamato a fare. Non era il kairos della guerra, non era il tempo della guerra. Era il kairos di, di rinsegnare la legge, era il tempo di prendere le persone e di portarle alla legge di Dio. Però lui aveva sbagliato tempo e questo gli costò la vita. Quando tu esci fuori dal tempo di Dio, le cose nella tua vita si distruggono. Stamattina lo Spirito Santo ci sta dicendo che siamo entrati in un nuovo tempo e dobbiamo comprendere il tempo in cui siamo entrati. Siamo stati per un tempo, sono stati tre anni da quando abbiamo iniziato questa chiesa, che sono stati un tempo di consolidamento. Siamo cresciuti molto con le radici in basso. Abbiamo scavato molte fondamenta. Sai quando tu costruisci un palazzo, il palazzo all'inizio non si vede, perché? perché si stanno scavando le fondamenta nessuno va lì a fare le fotografie ad un buco ma quando all'improvviso si trova il grattacielo arrivano tutti quanti a fare le foto e noi siamo stati per tre anni chiusi dentro passatemi questo termine a scavare fondamenta però adesso siamo entrati in un nuovo tempo adesso è il tempo che Dio sta facendo mostrando quello che lui ha costruito e quello che lui vuole fare quelli che entreranno in questo tempo prospereranno in una maniera incredibile vivranno benedizioni che non si sono mai viste perché questo è il tempo un tempo nuovo per la nostra nazione e io non so gli altri cosa vorranno fare ma io voglio entrare in questo tempo Amen. coloro che non entreranno in questo tempo che non capiranno questo perderanno le benedizioni e io ve lo dico profeticamente ci saranno due chiese in Italia che si delineeranno. una chiesa che diventerà sempre più religiosa dove Dio non si muoverà è una chiesa che diventerà sempre più inondata dalla presenza dello Spirito Santo dove si manifesteranno segni e miracoli e dove non solo i pastori ma ogni credente andrà per le case, per le strade pregando e imponendo le mani vedendo guarigione e liberazione come noi già stiamo vedendo Amen. quindi questo è il kairos di Dio e noi stiamo entrando adesso in questo kairos e se comprendiamo questo questa mattina, allora Dio ti meraviglierà in tutta la tua vita, in tutto quello che tu stai facendo. I giudei sono stati 70 anni a Babilonia, in cattività. A un certo punto Dio suscita il cuore di un re, il re Ciro. E il re Ciro fa un editto. Dice tornate nella vostra nazione. Nessuno gli aveva detto niente. Ma Dio aveva parlato al suo cuore. Tornate nella vostra nazione e costruite il Tempio di Dio e loro tornarono nella loro nazione e cosa si misero a fare? a costruire le loro case perché arrivarono là le case non ce le avevano quindi si vabbè eh, prima di costruire il Tempio pensiamo alla nostra casa io mi faccio la casa qua eh, quale, tu fatti la casa là immaginate che un re addirittura le aveva mandati e gli aveva dato dei soldi per costruire la casa di Dio un re pagano aveva finanziato la costruzione della casa del Signore e loro si stavano occupando delle loro cose e quindi parla Ageo Ageo parla come profeta al popolo e dice è forse il tempo è forse il kairos per voi di costruire le proprie case mentre la casa di Dio è abbandonata non avevano compreso qual era il kairos di Dio dice veramente questo è il tempo per voi di costruire le vostre abitazioni mentre la casa di Dio è rovina e dice se vi volete leggere a casa il capitolo 1 di Ageo e il capitolo 2 sono molto belli e dice voi riflettete bene sulla vostra condotta dice il Signore vi aspettavate molto ma c'è stato poco e quello che vi siete portati a casa è stato soffiato via perché? a motivo della mia casa che rovina mentre ognuno di voi si dà premura solo per la sua casa per questo il cielo sopra di voi è rimasto chiuso io ho trattenuto la roggiatra, la terra non vi ha dato il suo prodotto ho chiamato siccità non prosperavano perché non avevano compreso il tempo di Dio invece di lavorare per il Signore era il tempo in cui stavano lavorando per loro stessi però cosa succede? che quando i profeti parlano la Bibbia dice che il popolo si pentì e allora disse il Signore dice, prima voi andavate in un deposito c'erano 20 e ne trovavate 10 c'erano 50 e ve ne trovavate 30 ma da questo giorno il giorno in cui loro tornarono al Kairos di Dio disse il Signore io vi benedirò quando noi entriamo nel Kairos di Dio lui ci benedice Amen dobbiamo entrare nel caros di Dio, dobbiamo comprendere il caros di Dio per la nostra vita e noi prospereremo. Anche quando Israele conquistò la terra promessa, entrò nella terra promessa con Giosuè iniziò a conquistare tutto, poi ad un certo punto Giosuè diede un, un ordine, era ormai anziano, e disse ogni tribù vada a conquistarsi il suo territorio. Dividirono la terra per tribù e Giosuè diede ordina ad ogni tribù di andare a prendere possesso del suo territorio però guardate cosa succede Giosuè 18.3 così Giosuè disse ai figli di Israele fino a quando trascurerete di andare a prendere possesso del paese che l'Eterno, il vostro padre vi ha dato? che cosa era successo? che una parte di tribù erano andati e avevano conquistato e un'altra parte di tribù stavano lì aspettando non si sa che cosa era il tempo di andare alla guerra e loro invece erano lì a riposarsi e Giosuè dice fino a quando non andate a prendere quello che Dio vi ha dato adesso è il tempo, adesso è il kairos adesso vi dovete muovere e loro andarono e dopo Dio gli disse presero possesso e Dio disse ogni parola che è stata data non è caduta a terra ogni promessa che Dio ha dato non è caduta a terra vedi Dio ti fa promesse nella tua vita e queste promesse sono per un tempo ma se tu in quel tempo non entri nella promessa di Dio la colpa non è di Dio molti dicono signore perché tu mi hai promesso questo lavoro ed era la tua volontà io ho iniziato il lavoro a un certo punto le cose non sono andate bene forse probabilmente non hai compreso il kairos di Dio hai perso qualche pezzo per la strada non sei andato a combattere nel momento della guerra o stavi riposando quando era il momento di andare a combattere in quale kairos stiamo vivendo oggi qual è il tempo per la tua vita lo dicevamo prima è tempo di cercare il Signore è il tempo dell'intimità con Dio e se tu entri in questo tempo Dio ti benedirà perché nei tempi nel tempo Kairos Dio dà delle opportunità alla tua vita arrivano queste opportunità in questo tempo specifico tu riceverai in questo tempo occasioni e opportunità le occasioni e le opportunità per la tua vita sono per coloro che sono nel Kairos di Dio Efesini capitolo 5 Versetto da 14 a 17 i versetti che abbiamo letto prima adesso forse li capiremo meglio risvegliati tu che dormi perché? perché non era il momento di dormire ma era il momento di e risorgere dai morti e Cristo risplenderà su di te se non si svegliavano Cristo non sarebbe mai non sarebbe mai rispettato vadate dunque di camminare con diligenza e non da stolti ma come saggi riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi verso 16, un'altra versione dice approfittando di ogni opportunità perché i giorni sono malvagi e tu lo vedi in televisione va male fanno l'attentato a Bruxelles c'è pericolo, paura da tutte le parti c'è male nell'economia, male nella politica, i partiti si dividono, non si capisce niente. Male nell'ambiente, c'è inquinamento in ogni parte. Male nella salute. Quante persone conosci oggi che, son, che non ci sono più a causa di un tumore? Ovunque ti giri, tu vedi solo male, famiglie sfasciate. Lavori, gente che fallisce. Tutto è male però per noi vengono opportunità da parte di Dio noi siamo nati per queste opportunità la Bibbia ci parla di una donna che si chiamava Esther cosa è successo? c'era un re questo re aveva una regina, Vasciti questa regina si comportò male con il re il re la depose e scelse una nuova regina si presentarono tante donne però in mezzo a quelle donne Dio scelse una sola Esther ed essere era una figlia di Dio e ad un punto della storia è successo che nacque un problema un uomo che si chiamava Aman voleva sterminare tutto il popolo di Dio immaginate un uomo che vuole sterminare tutta la tua famiglia, i tuoi parenti tutto il tuo popolo e questo avvenne perché era geloso di un uomo che si chiamava Mardoccheo che era un uomo fedele al re però era anche fedele al Signore e a caso di questa gelosia Aman disse voglio distruggere tutto il popolo di Israele non solo Mardocheo. e allora cosa fece Mardocheo? parlò con Esther e dice guarda Ester, vai a parlare con il re in maniera che noi possiamo essere salvati però Ester aveva paura perché? perché non ci si poteva presentare davanti al re dovevi essere chiamato per presentarti davanti al re se ti presentavi davanti al re e il re non stendeva lo scettro verso di te venivi ucciso e allora Mardocchiao dice una cosa importante non è forse per questo momento che tu sei diventata regina cioè stava dicendo non è questo il kairos di Dio per la tua vita non è che non è che sei la donna più bella ma Dio ha messo un favore sopra di te per farti arrivare lì proprio per questo kairos perché in questo tempo tu dovevi andare a parlare con il re non è che Dio in questo kairos ha un piano attraverso la tua vita? e quindi Esther comprende e si muove nel kairos di Dio Va dal re e trova grazia presso il re e quello che succede è esattamente il contrario Aman che avrebbe dovuto vedere il suo nemico ucciso leggetevi il libro che è stupendo è costretto a camminare davanti a Mardoccheo con, portando Mardoccheo con un asino e dire così bisogna donare le persone e lui è costretto ad onorare il suo nemico e alla fine viene ucciso lui e la sua casa viene trasformata in un letamaio e il popolo di Israele viene liberato tutto questo perché Esther comprese qual era il kairos di Dio nel kairos di Dio Dio ti dà vittoria, ti dà opportunità vittoria sopra ogni nemico perché tempo e opportunità vengono per tutti i figli di Dio che vivono il kairos di Dio Amen. Davide, ma ce ne sono moltissimi esempi Davide stava pascolando il gregge del padre aveva avuto una profezia vabbè, però stava con le pecore il Signore ha detto che sarà un re ma intanto io qua sto con le pecore però un giorno il padre lo manda a portare del mangiare ai fratelli che sono alla guerra e mentre lui è lì sente un gigante che dice chi mi sfiderà, chi è questo Dio e lui la comprende e dice questo è il Kairos di Dio adesso è il momento per me e Davide affrontò Golia ma se Davide non avesse compreso che quello era il Kairos che quella era la sua opportunità ritornava con le pecore del padre e sarebbe rimasto tutta la vita aspettando che Dio facesse qualcosa cioè, ma Dio non mi aveva profetizzato che io dovevo essere re. Dio ti fa tante profezie ma se tu nel kairos di Dio non ci entri in quella profezia tu perderai la benedizione che Dio ha per te stiamo comprendendo questa mattina perché è importante comprendere il tempo che noi viviamo vengono tempi e opportunità per la tua vita in questo kairos che noi stiamo vivendo prendi queste opportunità e non lasciartene andare via io non so quali sono le opportunità che oggi sono davanti a te forse in questo momento Dio sta facendo passare davanti a te il marito, la moglie, il lavoro della tua vita una benedizione, non lo so però qualunque cosa sia che è da Dio prenditela, non te la lasciare scappare non è difficile non è difficile la Bibbia dice che noi possiamo comprendere dal tempo se viene la pioggia, se non viene la pioggia e anche noi possiamo comprendere le cose che vengono da Dio Cioè come le facciamo a comprendere? con l'intimità con Dio dicevo ieri con Rosa quando noi abbiamo bisogno di una risposta da parte di Dio spesso andiamo da una sorella e diciamo pastora Maria Pia eh, mi sto pregando per questa cosa Dio che cosa mi dice? oppure prego dico signore parlami attraverso la sorella e questo è un problema Dice perché è un problema? Perché significa che io non ho un'intimità con Dio, ho una relazione con le sorelle, ma non ho una relazione con Dio. Ma quando io ho un'intimità con Dio, allora Dio parlerà al mio cuore e io comprenderò da solo se quella cosa è per me o no. Magari la sorella mi darà una conferma, ma io dentro al mio cuore so che Dio me lo ha detto. Dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio. Questo viene attraverso l'intimità con Dio. E dall'intimità con Dio tu comprendi nel kairos di Dio le opportunità che vengono da Dio. Amen, non è difficile. Quindi l'unica forma di scoprire il kairos, di scoprire le opportunità è attraverso l'intimità. Lui toglierà il velo davanti a te e ti farà vedere la tua opportunità. E quando sei nell'opportunità di Dio, Lui combatterà per te. Amen. Stavo parlando di una sorella della casa. Dicevo io volevo affittare una casa poi questa casa è stata affittata da altre persone adesso queste persone non l'hanno affittata più e viene a me ad un prezzo più basso di quando loro l'avevano affittata questo è il kairos di Dio e devi entrare in questa opportunità combattendo perché è l'opportunità che Dio ha preparato per te se lo avessi fatto prima non era pronto se lasci scappare questa opportunità dopo non ci sarà nulla devi entrare nell'opportunità di Dio poi ci sono invece opportunità vecchie che sono passate e che abbiamo perso e forse oggi stiamo capendo diciamo, allora quando è successo quello io dovevo farlo e non l'ho fatto quando è capitata questa cosa ho sbagliato perché non sono entrato nel caro suo Dio, non l'ho compreso ebbene questa mattina c'è una buona notizia per te ci sono nuove opportunità vogliamo avere un momento per pregare e insieme dire davanti al Signore Signore ho perso la mia opportunità dammene una nuova e mentre facciamo questo canto andiamoci in piedi cerchiamo il Signore vogliamo dire Signore mandami nuove opportunità